Va bene, allora iniziamo la settimana con un nuovo argomento, quindi spero che in queste settimane abbiate avuto voglia e modo di ripassarvi un pochino di base di dati, perché adesso aggiungiamo al nostro, diciamo così, eh, alla nostra eh, toolbox, al nostro cassetta degli attrezzi, ecco, eh, anche i database oltre al alle collection e alle interfacce grafiche, no? Quindi cominciamo a costruire applicazioni un pochino più articolate. Eh, dal punto di vista degli strumenti operativi, no? e se ci rilacciamo all'installazione del software che abbiamo fatto all'inizio del corso, eh, abbiamo due eh, software no? che, che utilizzeremo. Uno è di fatto invisibile, cioè il database server stesso, il DBMS server, che eh, vi ricordo o eh, abbiamo installato MySQL Community Server, oppure abbiamo installato MariaDB, oppure abbiamo installato un pacchetto come XAMPP eh, che al suo interno inseri, in, integra già praticamente MariaDB. Mm. MariaDB della sua storia di fatto è una variante, un fork, una biforcazione dello sviluppo di, di, di MySQL, quindi dal nostro punto di vista sono praticamente equivalenti. Mm. Eh, e poi eh, avevamo scelto perlomeno due programmini eh, per chi usa Windows questo ha i per chi usa il Mac invece c'è un altro programma che si chiama SQL Pro come interfaccia grafica comoda no, per la gestione del database stesso hm? eh, noi non dobbiamo necessariamente impazzire così nella, nella, eh, nella costruzione delle tabelle nella costruzione delle database, eh, abbiamo uno strumento di sviluppo abbastanza comodo eh, e adesso su questa macchina qua ho installato già il database, MariaDB lo, lo vedete, non si vede nulla, però se andiamo a prendere i servizi della macchina trovate da qualche parte sotto la lettera M MySQL, un servizio anche se è installato in MariaDB, lui si installa col nome MySQL per, eh, per facilitare diciamo così, eventuali programmi che si aspettino questo nome MySQL. In fase di installazione potete aver deciso che il database dovesse partire in automatico e allora ve lo trovate già in stato running, altrimenti potete aver deciso di install cioè, installare il servizio ma non farlo partire automaticamente. Allora in questo caso si usano no, questi comandi per fermare o riavviare o, o start o avviare da zero il database nel momento in cui si ha spento, quindi se avete magari un portatile e quindi non usate pesantemente il database conviene tenerlo spento e accenderlo andando eh, nei servizi del sistema operativo, okay? ehm, così come potete anche qua decidere se l'avvio sia automatico oppure manuale. Quindi, questa è una normale gestione dei servizi di Windows, ma per evitare essenzialmente che vi usi memoria e batteria quando non vi serve, lo potete spegnere. Ma se, In realtà se non vi serve non è che consumi più di tanto batteria, se non un, un pochino all'avvio della macchina. Dopodiché, eh, questa è l'unica cosa praticamente, che riusciamo a vedere del, del server, perché come tutti i server si mette lì in ascolto di comandi. No? Quindi noi possiamo collegarci a questo server che gira sulla macchina locale da un'interfaccia, ad esempio .mariadb, eh, scusate, idsql, in cui scelgo ad esempio di collegarmi alla macchina locale, quindi idsql supporta vari tipi di database, eh, e mi chiede di autenticarmi come utente al database. Eh, occhio a questo numerino qua di porta, 3306, è il numero di porta di default di eh, MySQL, ma in alcuni casi, soprattutto per chi ha un Mac, eh, di solito tendono ad esserci due versioni di MySQL installate, una che se la installa già il Mac di suo per i fatti suoi e un'altra che vi installate voi ad esempio installando XAMP. Allora in questo caso girano su due porte diverse, quindi dovete andare a vedere nella configurazione ad esempio di XAMP qual è la porta su cui è stato installato MySQL e collegarvi al numero di porta corretto. Altrimenti se avete normalmente una versione sola è la porta 3306 che è il valore di default. E ovviamente qua se ci colleghiamo con l'utente root abbiamo tutti i privilegi possibili poi sarebbe buona prassi creare degli utenti meno privilegiati ma diciamo così oggi non ce ne occupiamo ancora ehm, con la password di root che avete dato quando avete installato il database server quindi nel caso di Xamp, se non sbaglio mette un utente root senza password, con una password vuota ma negli altri casi con un'installazione così manuale avete dovuto scegliere una password di root se la siete dimenticata è un problema, dovete rifare l'installazione da capo. Io ho messo, per non dimenticarlo, root come password dell'utente root, che non è sicuramente consigliabile, però è un punto di partenza, lavorando solo sulla singola macchina. Ecco, questo è un esempio dell'interfaccia di IDSQL, dove vediamo i vari database caricati sulla macchina, all'interno di un database le varie tabelle. Di ogni tabella possiamo vedere sia la struttura, quindi le righe che lo compongono, sia i dati, sia la possibilità di, di scrivere delle query e vedere i risultati qua sotto. No? Quindi è un ambito, forse eh, avete usato PHP MyAdmin l'anno scorso, nel corso di base di dati, per fare cose di questo genere, questo è un pochino più ve veloce e snello rispetto all'altro, ehm, rispetto a PHP MyAdmin. Vabbè, teniamo la finestra aperta perché ci potrebbe servire. Come facciamo, altra operazione operativa, prima di passare veramente alla programmazione in Java, ad aggiungere, a caricare un database all'interno di, di questo DBMS, all'interno di MariaDB? No? Io qui ho dei database, poi magari sai, facendo gli esercizi diremmo usiamo questo database. Ecco, una volta che io ho un database, eh, come faccio a importarlo dentro? dentro di BMS, dentro la mia coppia di. Allora, i database eh, si esportano e si importano in formato SQL. Quindi, ad esempio, per prendere uno che useremo, il più semplice che abbiamo, tra i vari dataset, io li sto guardando qua dalla pagina del corso, c'è questo che si chiama dizionario, e eh, questo dataset in formato SQL corrisponde in realtà a un file zip no? che ho creato, che dentro dentro questo file zip c'è un file SQL. Cioè, quando io eh, devo importare un database, di fatto mi danno un file SQL che contiene le istruzioni SQL, create table, insert into table, eccetera, per ricreare sul mio database, sulla mia macchina, esattamente quel database. Quindi l'operazione che dobbiamo fare, quando vogliamo io adesso l'ho già fatta, quindi non, per non perdere tempo, per non avere imprevisti, ma di fatto per importare un nuovo database, dobbiamo fare un'operazione qua di carica un file SQL. Dentro questo file SQL ci può essere qualunque cosa, nel nostro caso ci saranno le istruzioni per creare un intero database da zero. E quindi, ad esempio, in questo caso c'è questo Mark SQL che è il contenuto di quello zip no? che vi ho fatto vedere prima, quindi se ve lo siete scaricati lo troverete dentro, dovete scompattare lo zip, e eh, in questo caso Heidi ci chiede se vuoi semplicemente eseguire il file oppure caricarlo nell'editor, se io lo carico nel ledger, ci vuole un attimo perché è un po' lungo, lui lo vede come una query, quindi è andato nella finestra query e qui dentro vedete che ci sono istruzioni crea database, crea tabella, eh, inserisci nella tabella una serie di, di dati, eccetera eccetera. Quindi ricrea essenzialmente la struttura del database. Quindi una volta che l'avete fatto potete fare run, esegui SQL, e eh, in questo caso io eh, ce l'ho già fatto quindi mi dovrebbe dare un errore perché mi dice che c'è già il database ah no no perché lui prima lo cancella e poi lo inserisce vedete che ci mette un attimo per fare le varie insert e ricreare il database completo quindi quando qualcuno vi dà un database l'operazione da fare è essenzialmente caricare il file SQL a volte dà qualche errore di qualche warning di caricamento e quindi qua abbiamo una tabella il database con una tabella sola questa tabella ha questi campi ed ha questi dati Qui diciamo quelli sono i vari tab su cui ci muoviamo all'interno di ID che è semplicemente un editor eh, di query SQL eh, se volessimo fare l'operazione inversa cioè voi avete fatto un database lo volete salvare, lo volete esportare lo volete salvare i dati da qualche parte eh, l'operazione che dobbiamo fare è quella di esportazione vedete qua c'è una voce, esporta database come SQL, qui ci avete fatto delle query, ci avete inserito dei dati e poi lo dovete salvare, magari per, o per far fare una copia, un backup di sicurezza oppure per mandarlo a qualcun altro per caricarlo su un'altra macchina, allora c'è questo esporta come SQL e eh, c'è una finestra di dialogo che ci chiede essenzialmente quali tabelle vogliamo esportare, se mettere in un file unico, in file separati eccetera eccetera, ma sono tutti dettagli di esportazione essenzialmente. No? che ci permettono di eh, creare un file all'interno del quale c'è il, il dump del database, viene riversato il database sotto forma di comandi SQL. Okay? Quindi SQL non è solamente comando, è la lingua di interrogazione, ma diventa anche praticamente la lingua di, di trasferimento. Ci sono altri modi, uno potrebbe fare il dump in, in, CV, in CSV, no? o come forma di file Excel, eccetera, ma per, avrebbe i dati, ma non avrebbe più tutte le definizioni delle tabelle, ma non solo delle tabelle, anche di tutto ciò che non abbiamo citato oggi, ma tutti gli indici, chiavi esterne, eccetera, che saranno fondamentali per la, la prestazioni delle nostre interrogazioni. Ok, ci ritorneremo diciamo, dal punto di vista operativo, ma una volta che abbiamo un database, diciamo, caricato, il nostro server MariaDB è, è pronto con dei dati, ad esempio qua c'era, non so, questo dizionario di tutte le parole della lingua italiana, come facciamo ad accedervi dal nostro programma? Allora, ci occupiamo di questo oggi, eh, come accedere al database attraverso la libreria che in Java si chiama JDBC. JDBC è una libreria che, ci permet che permette a un programma Java di accedere ai dati all'interno di qualunque base di dati relazionali. Di fatto permette da un programma Java di eseguire delle istruzioni SQL, o di fa, meglio, far eseguire al database relazionale delle istruzioni SQL e recuperare i risultati delle interrogazioni stesse. Quindi se faccio una query, poi il programma Java può avere risultati. Mm? Eh, ovviamente queste query possono essere anche personalizzate con i dati dell'utente. No? Pensiamo al libretto, all'esercizio del libretto, quando devo inserire un nuovo voto, i dati di quel voto li inserisco io. Mm? Inserisce l'utente e quindi poi il programma Java dovrà comporre un'istruzione di insert che manderà poi al database affinché il database inserisca questo nuovo dato, questo nuovo record. Um, JDBC è la tecnologia standard nell'ambito Java per fare questo tipo di cose eh, e le classi di JDBC sono, qui ci sono alcuni link con la documentazione, con alcuni tutorial se volete leggervelo per conto vostro, ma eh, di fatto... Vedremo insieme le cose diciamo, più di base per partire. Um, le classi che ci interessano sono all'interno di due package che sono JavaSQL e JavaX.sql. La maggior parte sono, sono dentro Java.sql le classi che ci interessano. Quindi questi sono i package Java standard, nella libreria standard non abbiamo bisogno di installare, finora non abbiamo bisogno di installare nulla di particolare. Okay? Um, Facciamo attenzione che JDBC standardizza una parte dell'interazione tra programma e database. I database relazionali, sì, sono belli, sono anni che esistono, sono efficienti, eccetera, ma non sono proprio del tutto intercambiabili. Cioè esiste uno standard SQL, però come tutti gli standard ciascun vendor di database ne implementa delle estensioni leggermente diverse, delle varianti leggermente diverse, soprattutto su alcuni aspetti tipo che per esempio la gestione delle date o cose di questo genere. Ma quindi l'SQL di Oracle e l'SQL di MySQL, l'SQL di Postgres che è un altro database open source nelle parti fondamentali sì sono compatibili, ma se uno scrive delle istruzioni un pochino più avanzate eh, magari ci sono delle incompatibilità. Adesso c'è questo tizio qua, di cui c'è il link, che, creato, che ha creato praticamente una pagina web in cui cerca di eh, confrontare le, le diverse implementazioni di SQL, e quindi vedete a, a, eh, sui database essenzialmente più utilizzati, e quindi caso per caso ci dice guarda che se tu vuoi fare... Che ne so, la, una create table lo standard SQL dice così. Ma poi Postgres ha questa differenza, MySQL ha quest'altra differenza e così via. E quindi va avanti pagine e pagine. Per cui, se, se avessimo la necessità di sviluppare un'applicazione che sia in grado di eh, lavorare con più database contemporaneamente, bisognerà lavorare in qualche modo su queste differenze, eh? tenerne conto. Allora, eh, JDBC su queste differenze del linguaggio SQL non mette becco. La, la query ce la dobbiamo comunque scrivere noi e siamo noi che dobbiamo scriverla in modo compatibile col database verso cui questa query dovrà essere eseguita. Quindi non ci aiuta in questo. In che cosa ci aiuta JDBC? Ci aiuta nell'altra metà della standardizzazione, cioè la comunicazione tra il programma e il database stesso. Perché anche questa non è per nulla stata standardizzata. Dal punto di vista proprio della, dei socket di rete, della comunicazione di rete, noi abbiamo un processo, che è il nostro programma, abbiamo un altro processo che gira, che è il database server, che possono essere sullo stesso computer, o possono essere su computer diversi, e questi due si devono parlare. Allora, che messaggi si scambiano? Con che protocollo? Con che struttura? E Questo ciascun vendor di database ha inventato la sua. Si è inventato il suo modo eh, per poter far comunicare un'applicazione client col il suo server. Allora, tutte queste varie differenze nella connessione e nel protocollo di comunicazione tra applicazione e server invece vengono gestite dalla libreria JDBC. Quindi io posso collegarmi a un qualunque database in modo praticamente identico, indipendentemente dal tipo di database che sto usando. Mentre invece poi le query che mando o rimangono nei limiti dell'SQL standard oppure devo tener conto di quelli che sono i dialetti implementati dai vari, dalle varie implementazioni. Ok. Quindi per gestire questo, questa possibilità, no? JDBC non è la libreria per collegarmi a MySQL, è la libreria per collegarmi a qualunque database razionale. E quindi l'architettura di JDBC è fatta su più livelli, qua sopra abbiamo Java Application, quindi il nostro programma, qua sotto abbiamo i dati. Ah, o meglio, abbiamo il DBMS che contiene i dati, e qui ci fa vedere altri esempi, esempi di database diversi, okay? Non ci interessa quali sono, un no? vari database. Allora, affinché l'applicazione possa comunicare col database, vengono definite nello standard JDBC delle API, cioè delle chiamate, dei metodi, delle classi, delle interfacce, soprattutto delle interfacce. Dicono, guarda, adesso le vedremo, per aprire una connessione devi fare questo, per creare una query devi fare questo, per vedere i risultati devi fare questo. La maggior parte di queste, definite nello standard JDBC, la maggior parte sono interfacce. La classe che implementa queste interfacce la fornisce il fornitore del database. All'interno di un pacchetto che si chiama JDBC Driver. Quindi la libreria JDBC è spezzata in due metà, la metà sopra è standardizzata, è un pacchetto standard di java, java.sql, ed è agnostica rispetto al database. La parte sotto è l'implementazione delle classi definite o delle interfacce definite nella parte standard ed è specifica di ciascun database. Quindi, mentre questa parte sopra ci arriva nell'installazione di Java, la parte sotto, il JDBC driver, ce lo dobbiamo installare noi. O meglio, quando creiamo un progetto, dobbiamo aggiungere al progetto il jar, la libreria, che contiene questo JDBC driver, perché la, la, lo standard la Java non è detto che lo sappia. Il ponte tra questi due è una classe intermedia che si chiama driver manager, che è una classe implementata nello standard, che ha l'unico scopo nella vita di essere in grado di caricare un driver vero e proprio. Quindi tutte le operazioni che faremo verranno implementate qua sotto, ma noi le programmeremo con un'interfaccia standard che ci permette, subito dopo l'istanziazione del, del driver da parte del driver manager, ci permette di ignorare che cosa sta sotto. Ok? Quindi l'applicazione Java, in teoria, in teoria, se non ci fosse il problema dei dialetti delle SQL, in teoria non, sa con quale non ha bisogno di sapere con quale database sta dialogando. Questa è un po' la scrittura generale, che ci richiederà, ovviamente, di fare una connessione in due passaggi. Prima devo caricare un driver per la mia connessione con il mio database e poi, parlando col driver, dovrò chiedergli di fare delle cose. Quindi questo, Significa che ogni volta che vogliamo, eh, dal nostro programma, leggere dei dati, che ne so, dimmi qual è la parola più lunga che è nel dizionario, Devo eh, oppure dimmi tutte le parole che iniziano con la lettera Z, ma mm? no, qualunque qui vi possa venire in mente, dobbiamo seguire questi sei passaggi, questi sei passi, sempre. Allora, adesso li vediamo cercando di capire eh, lo standard JDBC che cosa ci chiede di fare. Poi faremo un passo nostro, in modo diciamo, di interiorizzazione di questi passi, cercando di capire come, come è più opportuno infilarli all'interno di un'applicazione Java, anzi JavaFX, dove abbiamo già la vista, il controller, il modello e adesso sto database dove lo ficchiamo. Il database, a livello di architettura, sarà di supporto al modello. Se il modello è quello che deve decidere i dati, parte dei dati sono sul database. Quindi in qualche modo sarà il modello che la classe o l'insieme delle classi che dovranno usare il database. Però di questo, di come integrarlo nell'MVC ci pensiamo tra un attimo. Prima cerchiamo di capire quali sono le basi. Allora questi sono i sei passaggi che li vediamo uno per volta. Eh, il, ovviamente come premessa di tutto io devo avere non solo installato il database, ma anche scaricato, e installato, un driver JDBC fornito dal fornitore stesso del database. Allora, proprio per la storia mutua di MariaDB e MySQL, noi possiamo scaricare il driver JDBC fornito da MySQL, oppure il driver JDBC fornito da MariaDB, che è un pochino più sgualfo come funzionalità, ma entrambi vanno bene, nel senso che sono diciamo così intercambiabili. Eh, per quanto riguarda il driver JDBC fornito da, da, da Oracle di fatto da MySQL, loro lo chiamano MySQL Connector barra J, J sta per Java. Trovate MySQL Connector barra C, barra SQ, barra altri linguaggi, eh, quello che ci interessa a noi ovviamente è barra J. Se vi scaricate questa roba, che lo trovate sul sito di MySQL, eh, trovate uno zip, che all'interno contiene un, questo l'abbiamo cioè, cioè, diciamo, nel video di installazione, no, lo scaricamento di questo oggetto qua, eh, che si può scaricare tranquillamente, no, la versione platform independent, tanto è scritto in Java, e ci dà uno zip. All'interno di questo zip c'è un jar, vediamo se riesco a trovarlo, dovrei averlo qua, ho scaricato se non sbaglio qui, eccolo qua, MySQL Connector Java, questo è lo zip che contiene vabbè, una cartella che a sua volta, al suo interno, un po' di cose tra cui c'è il sorgente stesso del driver JDBC, quindi se siamo curiosi possiamo andare a vedere come è fatto, ma ciò che interessa a noi soprattutto è questo, MySQL Connector Java numero di versione.jar. Questa è una libreria JAR, una libreria Java, che contiene l'implementazione del driver JDBC. Io per comodità mia questa libreria l'ho estratta, l'ho copiata fuori dallo zip, è l'unica cosa che ci serve, no? il resto ci può servire forse, no, la documentazione non è qua in un altro file. No? Quindi questo file qua è l'unico che ci serve e dobbiamo estrarlo dallo zip per poterlo utilizzare all'interno dei nostri programmi e vediamo tra un attimo come quindi teniamo aperta la finestra che ci dice dove abbiamo salvato il driver ok, quindi ci siamo dotati di un file jar che contiene il driver e all'interno, come tutti i file jar eh, contiene delle classi no? quindi possiamo forse anche vederlo com mysql jdbc driver quindi vuol dire che questo è un file.class, quindi un file Java compilato, qui dentro c'è una classe che si chiama com.mysql.jdbc.driver Quello lì, quella è la classe che ci serve, che è implementata dentro, questo, dentro il package com.mysql.jdbc e si chiama ovviamente driver. Quella classe, quindi scritto qua, è quella che ci serve, ma non la dobbiamo, vogliamo vedere direttamente. Noi non andremo mai a istanziare quella classe, non faremo mai un new di quella classe lì. Perché altrimenti il nostro programma sarebbe legato mani e piedi a MySQL. Noi useremo, e lo vediamo tra un secondo, il driver manager, che è il meccanismo di JDBC che ci permette di caricare lui qual è il driver giusto, a seconda del database a cui si deve collegare. Quindi una classe che sappiamo che c'è, ma non useremo mai. Questa classe implementa tutta una serie di funzionalità, ma noi le richiameremo sempre in modo indiretto e adesso vediamo come. Quindi noi dobbiamo dire alla libreria JDBC, dare alla libreria JDBC sufficienti informazioni affinché la libreria JDBC sappia quale driver ci serve, a quale database collegarci. A quale database collegarsi vuol dire a quale DBMS, su quale server gira, con quali credenziali e quale schema aprire. Allora, tutte queste cose sono codificate in una stringa. C'è una stringa di connessione, connection URL, una stringa di connessione nella quale codifichiamo, impacchiamo tutte queste informazioni. Questa stringa contiene tutte le informazioni. Sufficienti per poter definire in modo univoco a quale database mi voglio collegare quali sono le mie credenziali e qual è il driver che deve caricare dal punto di vista di Java è semplicemente una stringa il cui formato esatto in realtà dipende dal tipo di database però diciamo, dal punto di vista Java è sempre una stringa nel caso di MySQL la stringa è fatta così allora la stringa inizia sempre con la stringa di connessione, no? Qui parliamo di connection URL. JDBC due punti. Che dice, guarda, questa qui non è una URL web HTTP, ma una URL JDBC. JDBC due punti, ok. Deve cominciare così. I primi cinque caratteri sono fissi, ce li siamo tolti. Poi viene un identificatore della tipologia di database a cui mi voglio collegare. Nel nostro caso MySQL che va bene anche per MariaDB. Se fosse Oracle, sarebbe scritto OC8, OC9, OC10, secondo la versione. Se fosse Postgres, sarebbe scritto PGSQL, e così via. Quella è la parte della stringa che definisce qual è il tipo di database di BMS a cui mi collego, e di conseguenza permetterà di caricare la classe driver giusta. Poi segue due punti, slash slash, l'host su cui gira il database. Su quale macchina gira? Allora, per noi, quindi JDBC, MySQL, slash, slash, la parte fissa per noi. Poi viene host e due punti porta. Normalmente l'host sarà localhost, se ci stiamo collegando sul server DBMS che gira sul nostro computer, oppure l'indirizzo o il nome di un'altra macchina su cui sta girando questo server. Nel caso in cui la porta non sia la 3306, dobbiamo indicarla con la sintassi, due punti, numero di porta, altrimenti lo possiamo lasciare non indicato. Slash, database, ecco quando io mi collego al DBMS ho vari database possibili, anche quando lo facevamo, lo facevate interattivamente, il primo quando che si dava era use dizionario, no? seleziona uno degli schema all'interno del quale lavorare, Allora qui lo facciamo già in fase di connessione, mi connetto all'interno di un database, il nome del database e poi una serie di property, di opzioni separate col punto interrogativo va, nome uguale valore, nome, eh, e commerciale nome uguale valore e così via a seconda di quante ci servono allora due eh, opzioni ci serviranno di sicuro che sono il nome utente, user uguale il nome utente MySQL no? con cui mi voglio collegare e la password del database quindi questa è la stringa di connessione minima o oh, tipica. Con MySQL la sintassi è questa. Con altri database l'ordine o la modalità con cui si specifica l'host, il database, l'utente cambiano un pochino, ma proprio a livello di separatori, di caratteri, ma eh, sono cose minime. Uno lo va poi a vedere sulla documentazione del database che usa. Fatto questo siamo pronti per aprire una connessione al database. Allora siamo pronti, proviamo a farlo anche davvero. Quindi io, se non sbaglio, un'ora fa avevo chiesto a Eclipse di aprirsi, ce l'ha fatta. Facciamo un nuovo progetto, semplicemente un progetto Java, chiamiamo Prova Database. Ok, all'interno del quale ci possiamo mettere, allora, it, polito, tdp, prova db, e qui dentro ci creiamo una classe, main, in cui proviamo a fare cose, eh, e crea un main, sì. Okay. ok. Quindi stiamo dicendo che per aprire una connessione verso il database dobbiamo chiedere alla libreria GDBC di analizzare il contenuto della stringa che descrive la connessione, caricare il driver gdbc opportuno e poi chiedere al driver gdbc di aprire una connessione. Cos'è una connessione? Una connessione non è altro che un tubo, logico, che collega il mio programma col database e in questo tubo possono viaggiare avanti e indietro i dati e le query. Quindi viene aperta la connessione, questa connessione rimane aperta fino a quando non la chiudo, quando non mi servirà più la chiuderò. Allora vuol dire che noi nel nostro programma possiamo mettere all'interno di un metodo di prova, definire, e quindi nel mio main non faccio che altro che... Uh, uguale new main test.run ok io quando scrivo un programmino non metto mai le istruzioni nel main perché? perché il main è un metodo statico quindi non mi permette di usare, di salvare delle variabili di istanza, non mi permette di chiamare dei metodi non statici e così via, non mi ricordo se abbiamo già fatto questo discorso. Quindi ogni volta, anche se voglio provare una, sola, una classe, eh, definisco un metodo, un metodo normale, non statico, e il main far, non farà altro che creare un'istanza di se stesso e chiamare questo metodo su se stesso. Così qui dentro sono dentro un metodo di istanza, Volendo, potremmo chiamare varie classi. Potremmo questo metodo usare delle variabili di distanza che definiamo qua dentro, chiamare altri metodi di altri oggetti non statici. Mentre invece, all'interno di un metodo statico, posso solamente lavorare con variabili e metodi statici, no? che sarebbe un problema. Quindi, si chiamano due righe in più. Ma purtroppo, Java per fare una cosa semplice ci richiede di scrivere tanto. Ehm, ok, dentro questo metodo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo implementare due passi che abbiamo detto prima abbiamo una connessione una stringa di connessione che definiamo per collegarci al nostro database allora facciamo più spazio quindi sarà fatta come? abbiamo detto JDBC due punti MySQL due punti barra barra poi nome dell'host del su cui gira il server eventualmente due punti numero di porta se dobbiamo aggiungerlo nome del database a cui ci vogliamo collegare, adesso non mi ricordo più come si chiamava, forse si chiamava dizionario eccolo qua localhost del server, qui ci sono vari database definiti, quello che voglio aprire, per fare esempio semplice è quello che si chiama dizionario, che in questo caso contiene una tabella sola, ma potrebbe contenerne 100, non cambia nulla in questa fase. Quindi, dizionario. E poi le credenziali. Punto interrogativo username, uguale, adesso non ho creato altri utenti, quindi usiamo per il momento l'utente root, non è bello ma per ragioni di tempo ci accontentiamoci oggi. E poi scusate, era qua. Ah scusate, user non username e che non mi ricordo mai quelli di MySQL hanno deciso di scrivere username ab abbreviato invece password per lungo. Io non mi ricordo mai se è user username oppure se è pass o password, quindi è sempre diverso da come mi ricordo. Eh, quindi user uguale root, password uguale, attenzione che lo sto scrivendo in chiaro, tutti la vedono, uguale root. Questa è la stringa che mi permette di accedere a questo database il mio programma java Cosa che ne faccio di questa stringa la uso chiedendo al driver manager di darmi una connection connection connection cos'è? è un oggetto di tipo java.sql connection come sempre non facciamoci ingannare dalle altre cose di altri package connection con uguale driver manager che è java.sql.driver manager punto getConnection e questo getConnection può essere fatto in modi diversi la più semplice è quella che riceve semplicemente una url come parametro quindi sarà la mia jdbc url Allora, qui stiamo, allora, questo scritto così, ovviamente vedete il nome della classe, punto metodo, questo è un metodo statico della classe driver manager. Perché non abbiamo ancora creato nessun oggetto in realtà, non c'è una new qua. Quindi chiediamo alla classe driver manager, che è un metodo statico getConnection, di pensarci lei a creare l'oggetto connection. Questo è un esempio, l'avevamo accennato la, volta la settimana scorsa, di un metodo di factory. cioè Un metodo che crea un oggetto per me. E mi dici, ma perché non sei capace di createlo da solo, quell'oggetto? No, perché non so qual è. Non so MySQL all'interno del suo package, del suo driver, come ha chiamato l'oggetto connection. Come ha chiamato la sua implementazione che deve implementare l'interfaccia di connection. Non lo posso creare io, quell'oggetto. Quell'oggetto verrà creato in realtà dal driver JDBC di MySQL, il driver di MySQL anch'io non so come si chiama. Siamo andati prima a sbriciare dentro il jar, ma a priori potremmo non saperlo. E quindi chiederò a un'altra classe, che è l'unica che conosco, driver manager, perché è quella è standardizzata, per favore vatti a cercare la classe driver e a questa classe driver chiedi di creare una connessione. A me arriva un oggetto connection già bello che è fatto. O meglio, un oggetto di tipo connection. Vedete che connection è un'interfaccia, vedete la I blu, non è una C verde come classe, ma è un I blu come interfaccia. Quindi il vero oggetto che mi viene restituito non lo conosco. Non me ne può fregare di meno fin tanto che implementa i metodi della interfaccia connection. Poi questo si arrabbia perché cosa si arrabbia? Perché eh, il metodo getConnection genera, può generare un'eccezione di tipo SQL exception. Ci sta. Cioè, tutte le volte, e qui purtroppo fichiamocelo nella testa, tutte le volte che un programma comunica con l'esterno, può sempre andare storto qualcosa. E il database non sta girando, e non è sul computer giusto, e c'è il firewall che mi blocca. E la password è sbagliata, e su quel database non ho caricato quel. sul DBMS non ho caricato quel database, e mia sorella. Quello che volete, c'è sempre qualcosa che può andare storto. Quindi tutti i metodi che fanno input output generano eccezioni e noi con estrema gioia le gestiamo. Quindi, sta cosa qua, ma tutte le istruzioni, diciamo così, che toccano un database dobbiamo mettere dentro un bel try catch che vadano a gestire un'eccezione di tipo SQL exception allora adesso lui è contento non ha più errori rossi quindi questo programma potremo già eseguirlo e vedere che non vediamo niente poverini noi ma creerà un oggetto di tipo connessione quindi se faccio run che cosa succede? se faccio run Succede che, eh che ricevo un'eccezione. Che eccezione è? Allora, exception è un'eccezione molto generica. Bisogna sempre andare a leggere cosa scrive dentro. Ok? Ricordatevelo, perché se non leggete cosa scrive, pensate che il problema sia un, di un tipo, mentre in realtà è completamente diverso. In questo caso il problema è molto semplice. Cosa mi dice? Apriamola. No suitable driver found for, e questa qua è la mia stringa di connessione. No suitable driver found vuol dire, ah ma scusa, tu mi hai dato una stringa di connessione e io driver manager non sono riuscito a trovare nessuna classe driver che implementasse, che fosse in grado di gestire quella stringa di connessione. Cosa fa il driver manager? driver manager va a chiedere, va a cercare in tutte le classi che trova in tutti i package che trova, tutte le librerie che abbiamo configurato, quali sono le classi che implementano l'interfaccia driver? java.sql.driver e a tutte le classi che trova, che implementano quell'interfaccia, le istanze gli chiede, senti tu, gestisci il database di tipo MySQL? E questa può rispondere sì o no. La prima che risponde sì è lei, e se la tiene, la usa. Quindi ciò che è successo è che il driver manager ha cercato nel path di ricerca, nel class path di Java, e non ha trovato nessuna classe che rispondesse all'appello sei tu che gestisci le connessioni con i database tipo MySQL? Eppure c'era, l'abbiamo appena scaricata. Eh, l'abbiamo scaricata ma non è accessibile a questo progetto Java, è in una cartella mia salvata da qualche parte ok? quindi dobbiamo far sì che questo progetto Java possa vedere il jar che contiene il driver JDBC di MySQL come faccio? beh eh, posso fare in due modi se vado nelle proprietà del progetto all'interno di build path posso aggiungere il jar, quindi lo rifaccio più lentamente, database proprietà, build path, quindi la, il percorso con cui lui compila, c'è la sorgente che dice beh, dove sono i miei file, ma c'è un tab libraries che dice quali sono le librerie a cui questo progetto ha accesso. E quindi qui potremmo aggiungere, eh, scusa, external jar, un jar che si trova da qualche parte, dove l'ho scaricato. Il problema, se facessi così, è che dentro il progetto Eclipse rimarrebbe registrata la cartella in cui io ho salvato quel jar. Poi voi vi scaricate il progetto, ve lo clonate da GitHub e sul vostro computer quel file non è in quella cartella lì, e quindi non lo trova. Allora, per evitare questo problema mettiamoci una copia, tanto i, i, i megabyte non li paghiamo, creiamoci una cartella che io chiamo lib all'interno del nostro database, all'interno del progetto, quindi non dentro source, eh. quindi dato, dal progetto ho creato una cartella, new folder, che ho chiamato lib, e dentro questa cartella ci copio una copia del jar di MySQL, e vorrà dire che ogni nostro progetto avrà dentro una copia di quel file. Dov'è che era? Qua. Ci stiamo mettendo due mega di overhead all'interno dei nostri progetti. Vabbè, pazienza, no? Come ho detto. Quindi io quello che faccio adesso è, ho creato una cartella lib in cui mettere le librerie, perché la prima che usiamo è questa qua, ma poi durante il corso ne useremo delle altre. Prendo il jar e lo trascino dentro Eclipse, dentro il progetto, dentro la cartella lib. Eclipse mi dice, ma tu vuoi davvero copiare il file o vuoi solo mettere un collegamento alla posizione attuale del file? E lo voglio copiare, perché il collegamento purtroppo si perderebbe se dovessi spostare il progetto su un altro computer. Lo copio e lui mi ha aggiunto questo file all'interno del progetto. Quindi adesso se faccio run, non lo trova lo stesso. Perché non lo trova? Perché ora ho semplicemente copiato un file dentro un progetto. Quel file poteva avere la ricetta di cucina del minestrone della nonna, oppure il drive JDBC. Lui che ne sa? Devo dirgli, ok, devo dire ad Eclipse, guarda che questo file è una libreria e io voglio che questa libreria venga aggiunta al percorso di ricerca delle classi il modo più semplice è andare direttamente sulla libreria qui, finora è solo un file okay? e fare libreria tasto destro percorso di ricerca build path aggiungi al percorso di ricerca se aggiungo al percorso di ricerca compare un'altra sezione qua nel progetto che dice librerie non so come tra in italiano, riferì, le librerie a cui fare riferimento, librerie richiamate, c'è questa. Quindi sono due cose diverse. Questo è un file, questo qua invece è una libreria che è stata inclusa nel percorso di ricerca. E infatti se, se la volessi aprire vedrei dentro le classi contenute in questa libreria. Questa operazione di aggiunta al cammino di ricerca non è altro che una scorciatoia rispetto alla finestra che abbiamo visto prima eh? del cammino di ricerca del progetto e vedete che infatti oltre alla libreria standard di Java abbiamo aggiunto questa quindi avremmo benissimo potuto aggiungere da qua prova database e avrei potuto scusate no, external jar avrei potuto aggiungerla anche da questa finestra ma è più veloce dall'altra parte quindi adesso finalmente se faccio run, il progetto non fa niente, ma non mi dà eccezione. Quindi finalmente, allora, per, per potermi collegare ho bisogno che la libreria sia parte del progetto e sia inclusa nel percorso di ricerca del progetto. A quel punto, quel poveretto di driver manager, quando va a cercare la classe che gli serve, la trova. E non mi genera eccezione. Ok, primo passo. Siamo davvero sicuri che sia collegato? Beh, no, perché boh, potrebbe aver fatto niente di nascosto, ma non dà ma Per ora fidiamoci, andiamo avanti. Oh, quindi abbiamo stabilito la connessione. Quindi ciò che abbiamo fatto, proviamo a vedere le classi. Vediamo questo diagramma delle classi, che è il diagramma delle classi generali del, del codice DBC. Noi siamo qua, application, la mia applicazione ha chiamato sulla classe driver manager il metodo getConnection. Il driver manager ha caricato una classe driver, noi sappiamo perché siamo andati a sbirciare che la classe caricata è comp.mysql.jdbc.driver, ma l'applicazione non lo sa. Questa classe driver, su istruzione del driver manager ovviamente, crea un oggetto di tipo connection, che sarà B, sarà com.mySQL.gdp.connection, può darsi, non lo so. Questo oggetto connection viene restituito all'application. Quindi adesso l'applicazione ha ah, in mano il riferimento a un oggetto di tipo connection. E cosa può farci? Vabbè, può usarlo, è un tubo che collega il mio programma col database e in questo tubo ci posso infilare una query e mandarla al database e poi aspettare la risposta alla query che tornerà indietro sempre sullo stesso canale, sullo stesso tubo, sempre sulla stessa connessione con le altre classiche, che vediamo tra un secondo. Prima di passare al, al passo 3, siamo al passo 2, saltiamo in avanti al passo 6. Appena, tutte le volte che creiamo una connessione, poiché la memoria è labile, umana, ricordiamoci sempre di chiudere la connessione. Perché? Aggiungiamo già connection.close. Allora, il significato del metodo close è semplice, se io ho creato una connessione, un tubo, un canale di comunicazione, lo chiudo, lo abbandono. Ma voi mi dite, ma a che serve? Tanto Java gli oggetti li riusa da solo, alla garbage Collection, perché devo dire a un oggetto non, ti, non mi servi più? Quanto mai ci è capitato nella nostra vita di programmatori Java di dire a un oggetto non mi serve più? Mai. Perché sappiamo che quando un oggetto non è più usato, Java dopo un po' è in grado di riciclare la memoria. Ma qui non è il problema della memoria dell'oggetto connection. Il problema delle risorse che quell'oggetto connection aveva prenotato dentro MySQL, dentro MariaDB. Cioè io quando apro una connessione, MariaDB, il database, riserva della memoria per ricordarsi chi sono, cosa stavo facendo, quali transazioni avevo in corso, quali query avevo in corso, eccetera, eccetera. Quindi il database MySQL ha un numero massimo di connessioni supportate, perché più di tanti client contemporaneamente non potrà gestire. È un parametro che si può configurare dentro MySQL, però la le connessioni con un database sono una risorsa limitata, non lato del client ma lato del server. Il server più di tante connessioni contemporanee non supporta. Allora è buona educazione, ma non solo, dire al database ok, avevo aperto una connessione, adesso non mi serve più. In modo che il server possa liberare quelle risorse e quindi dare quelle risorse a un altro programma che avesse bisogno di collegarsi. Se voi vi dimenticate di chiuderla, che cosa succede? Allora, succede che il programma Java termina, ma al database nessuno l'ha detto. Magari il programma va avanti a fare altre cose, magari dentro un loop avete tante query, allora a ogni loop aprite una connessione nuova, ma non chiudete mai quella vecchia, allora cominciate ad avere 1, 2, 3, 10, 100 connessioni col database e a un certo punto il database vi dice basta. Anche se gli oggetti connessione precedenti non ci sono più, perché chiuso a graffa l'oggetto scompare, al database questo nessuno l'ha detto. Quindi vi trovate dei programmi, ma capiterà prima o poi in laboratorio, che dice ma la prime due volte funziona, poi non funziona più. Eh, perché magari hai delle connessioni che non hai chiuso e quindi a un certo punto prima o poi saturi il numero di connessioni verso il database. Questo lo possiamo vedere. Ad esempio, attraverso My, eh, IDSQL c'è un tab processi che ci dice quanti sono i processi. noi lo chiama processi, le connessioni attive. In questo caso ne vede una attiva che in realtà è se stesso. È IDSQL che ha mantenuto la connessione. Eh? Però potrebbero esserci più. Se abbiamo tante connessioni aperte le vedremo qua. Queste connessioni prima o poi scadono se nessuno le usa, ma scadono quando muore il socket. Il socket, non so se avete già parlato con voi, a un certo punto hanno un timeout se nessuno li chiude esplicitamente e quindi quando il socket di rete muore ma ha un timeout di 20 minuti, 10 minuti. Quindi vi trovate con il database saturo, nessuno lo sta usando, ma lui sta aspettando che muoiano i socket. Poi Linux e Windows hanno timeout diversi, modalità diverse di, di eh, riciclare i socket non più utilizzati. La faccio breve, per evitare casini, problemi di rete, ricordatevi di chiudere la connessione. Se vi capita di avere un database con 100 connessioni aperte, o andate a prendere un caffè e aspettate che scadano, oppure stoppate e riavviate il database perché visto che quegli oggetti java che hanno creato le connessioni non ci sono più perché magari il vostro programma è terminato morendo di brutto su un'eccezione non avete neanche più l'oggetto su chiamare close no? quindi dovete andare giù pesanti al database e dire senti riavviati così perdi e ricicli quella connessione per questo conviene il mio suggerimento è quando scrivo get connection già direttamente ti deve venire il prurito alle dita e dire adesso devo subito scrivere close Ok, quindi qua in mezzo, tra l'apertura della connessione e la chiusura della connessione, posso interagire col database. Come? Beh, dicevo, è un tubo su cui mandare i, qui, le istruzioni. Allora, all'interno di un canale, un tubo, le istruzioni vengono inviate, andate e in ritorno, con un meccanismo di navette di piccoli shuttle che vanno e tornano. Questi shuttle, queste navette, <coughs> prendono il nome di statement, Vabbè, istruzioni SQL. Quindi per fare una query io devo creare una navetta, un contenitore, all'interno di questo contenitore metterci l'istruzione e poi dire al mio driver GDBC manda l'istruzione al database, poi l'istruzione arriva al database, il database la esegue, l'istruzione SQL, no? il database la esegue e mi manda indietro sulla stessa navetta il risultato. Quindi sulla stessa connessione possono esserci tante navette, tanti statement diversi, anche attivi contemporaneamente, ognuno è separato dagli altri in termini di contesto, quindi sono indipendenti. Non serve creare 50 connessioni se devo fare 50 query. Basta una connessione sola su cui fare più query diverse. Poi vedremo come fare a usarle dal punto di vista del pattern di programmazione. Allora, mi serve creare un oggetto che si chiama Statement. Oh, ormai abbiamo capito la solfa. Quella Statement lì non è altro che un'interfaccia. Interfaccia, Interfaccia java.sql.statement. E come faccio a creare un oggetto? Eh, chiedo alla connessione Factory costruisci un oggetto per me, di tipo Statement, e lei mi restituisce un oggetto Statement, che sarà di tipo com.mysql.jdbc.statement, forse. L'importante è che implementi l'interfaccia java.sql.statement. No? Purtroppo, non purtroppo, è così, nel senso che stiamo lavorando con oggetti che non possediamo, che non conosciamo, e quindi non possiamo mai fare new qui non abbiamo fatto, mai abbiamo fatto new una volta qua. l'avremo con oggetti che qualcun altro ci ha costruito perché l'operazione di costruzione di questi oggetti è più complicata che semplicemente fare new e quindi mi devo affidare a un metodo di factory, di costruzione una volta che ci abituiamo non è problema quindi chiedo alla connessione di crearmi un oggetto di tipo statement, create statement. Oh, ovviamente continuiamo a vedere che tutti i metodi che stiamo usando throw SQL exception, per quello sono sempre dentro, sto scrivendo dentro il blocco, blocco try catch, perché ciascuno di questi, anche il close, che sembra innocuo ma in realtà se non riesce a comunicare col database anche, anche il close può dare eccezioni. Quindi tutti questi metodi, ogni riga che scriviamo potrebbe generare un'eccezione. Statement è la classe ovviamente java.sql.statement. Occhio qua, eh, a non importare cose a caso. Vedete che c'è un com.mysql.roba che non avremmo mai pensato, .statement, non è ovviamente quella che ci serve. Perché me la fa vedere Eclipse? Eh, ma perché la libreria MySQL l'abbiamo messa nel build path e quindi Eclipse la vede ma non dobbiamo prendere quella, dobbiamo prendere java.sql. Anche java.binx non c'entra niente. Quindi attenzione alla sindrome da click rapido. E cosa me ne faccio di una classe statement? Una classe statement è un contenitore all'interno delle quali posso fare delle interrogazioni. Ok. Allora, dovrò costruire un'interrogazione che dal punto di vista del programma Java non è altro che una stringa, dal nostro punto di vista è un comando SQL, e usare un metodo executeQuery che è quello che manda effettivamente la, la query al database e la fa eseguire. Adesso noi lo stiamo vedendo come si lavora con una classe che si chiama statement. Tra dieci minuti vi dico che è meglio non usarla, è meglio usare un'altra che si chiama Prepare Statement. Però vediamo prima la parte semplice, e poi dopo vediamo la parte migliore. È solo per mettere le mani avanti. Quindi di fatto devo scrivere una stringa che contenga un'istruzione SQL. Ad esempio, per farla facile, un select di qualcosa. Allora, andiamo, visto che abbiamo qua un'interfaccia sul database, Creiamo una nuova stringa, una nuova query qua e proviamo a scrivere a mano, no? Select, che ne so, potremmo scrivere asterisco, from parola e poi proviamo a fare run e vediamo cosa ci dà. Oppure vogliamo tutte le parole che iniziano con z? Allora, uh, where, uh, nome, like, z per cento, ad esempio e quindi facciamo RUN e ci darà solamente le parole che iniziano con Z, oppure le parole più lunghe, non lo so, cioè, dipende da che cosa dobbiamo fare, no? Allora, conviene sempre prima le query che vogliamo fare provarcele interattivamente, interagendo direttamente con il database, e una volta che siamo sicuri che la sintassi è giusta e che la query tira fuori ciò che ci serve, la possiamo poi prendere e copia e incollare dentro il programma Java prima debughiamo la query una volta che la query è a posto la trasportiamo nel programma e facciamo in modo che, programma, che il programma la esegua okay. Um, ok ad esempio questa allora dobbiamo prendere questa query copio seleziona ctrl c copia e la salvo dentro una stringa java E qui dentro ci incollo questa istruzione. Allora, a seconda poi delle impostazioni di, di Eclipse, eh, quando io faccio incolla di un testo che è su più righe, dentro le virgolette di una stringa può, può farti questa operazione qua, di chiudere, la chiudere le virgolette, più andare a capo, riaprire le virgolette, oppure no. È un'impostazione dell'editor di Eclipse, che a memoria non mi ricordo qual è, per farvela vedere, ma se cercate su Google la trovate. Questi caratteri qui sono la capo. Allora, noi non ci ne niente niente la capo lo cancelliamo. Allora, attenzione quando cancellate o quando sistemate queste stringhe, perché scritta così è sbagliata, select asterisco from parola where nome like z per cento. Perché è sbagliata? Perché tra la, la A di parola e la W di where non c'è niente, sono attaccati. E quindi nell'errore di sintassi c'è scritto parola, where, tutto attaccato. Quindi quando ripetiamo a posto queste cose ricordiamoci sempre di mettere uno spazio in fondo. Ovviamente è rognoso perché lo spazio non si vede, è facile da dimenticare. E poi non capisci il messaggio d'errore. Dice syntax error nella query e tu la guardi 12 anni e ti sembra giusta, e quello che non vedi è lo spazio, che è invisibile ovviamente. Ok. Questa è la query che vogliamo eseguire. Abbiamo decisa e poi chiediamo di eseguirla. A chi? Allo statement. Esegui. Execute. query, che vuole ovviamente come parametro una stringa che è proprio quella che abbiamo appena creato. Quindi lo statement, abbiamo creato qua, è la navetta all'interno della quale abbiamo infilato uno statement SQL e abbiamo detto vai, execute. Oh, noi abbiamo detto execute al driver JDBC, ma lui che ne sa, lui non fa altro che prendere questo statement, lo manda a MariaDB dall'altra parte del tubo e lui lavorerà il database lavorerà e restituirà indietro il risultato in un oggetto che si chiama result set indovinate un po' result set è un'interfaccia dentro java.sql e quindi di nuovo stiamo usando lo statement come una factory di risultati. Tutto così qua. Quindi abbiamo creato la connessione. Dalla connessione ci siamo fatti dare uno statement, che è il veicolo di trasporto. Dallo statement abbiamo detto quale istruzione vogliamo eseguire. Lui la farà eseguire nel database e il database ci ritornerà il risultato in una classe che si chiama ResultSet. Quindi, riprendendo il nostro diagramma delle classi, avevamo l'applicazione che aveva ottenuto un riferimento all'oggetto Connection, su questo oggetto Connection abbiamo fatto get statement. e questo oggetto ci ha dato un, uno statement. A questo oggetto Statement, noi applicazione abbiamo chiesto Execute query e lo statement ha creato un result set ha, e ci ha dato il riferimento all'applicazione. Quindi adesso l'applicazione ha questo oggetto di tipo result set che contiene il risultato della query. Contiene. Andiamoci piano. Questa query aveva prodotto, produrrà quando la faremo eseguire, 3629 righe e quindi chi ha progettato il JDBC dice sa che quando faccio una query il risultato di questa query potrebbe essere molto grande Allora, dal punto di vista del database non è un grosso problema perché il database lavora per insiemi no? insiemisticamente, in modo relazionale fa quello, va bene è il suo mestiere fa quello però visto che abbiamo un tubo una connessione Magari anche non necessariamente sulla stessa macchina, su un computer diverso. Ha senso quando faccio una query come risultato trasferire tutto il risultato? Tutte le 4.000 righe? Quando poi magari all'utente, al programma, servono solamente le prime 5? E si sono risposti di no. Quindi result set non è il risultato, ma è un riferimento, un oggetto che, che è collegato col risultato. Il risultato è vero e proprio, questa tabella ce lo tiene in pancia il database. ResultSet è l'oggetto che mi permette di consumare un po' alla volta quel risultato. Come? Boh, saltiamo queste altre cose e vediamo dopo. Come? con un meccanismo a finestra, a cursore. Dice, guarda, tu hai una query che, che ha 4.000 righe, io non te le trasferisco tutte insieme, ti rallenterai il programma inutilmente poi magari non ti servono, non so a priori se ti servono tutte. Quindi, di partenza non ti trasferisco nulla. Però ti do un oggetto del set che, che al suo interno, implementa un meccanismo di cursore mobile. Un cursore virtuale che si muove sulla tabella virtuale dei risultati. E quindi io posso questo cursore spostarlo a mio piacimento, avanti o indietro, e in ogni momento il cursore mi farà vedere una riga per volta della tabella. Quindi se voglio 5 risultati, metto il cursore sulla prima riga e leggo il risultato della prima riga, poi lo metto sulla seconda, leggo il risultato della seconda riga, sulla terza, eccetera, sulla quinta e basta la riga viene trasferita solamente quando sposto il cursore. E quindi se io non, le, se non spostassi mai il cursore sulla sesta riga, i dati dalla sesta riga in poi non verranno mai trasferiti. Quindi è un po' avere, essere parzialmente bendati, perché è una tabella molto lunga, ma ne posso vedere una riga sola per volta, ma tanto poi in Java non è che ne posso, devo lavorare una riga per volta. E quindi ho dei metodi per spostare questo cursore per mandarlo avanti, per mandarlo indietro, o per posizionarlo sulla riga che voglio io, per capire quando è arrivato al fondo. È una sorta di iteratore un po' strano. Poi però, quando sono su una determinata riga, ho bisogno di metodi per leggere i dati. Quindi l'oggetto Statement implementa due famiglie di metodi, quelli per spostare il cursore e quelli per acquisire i dati. Acquisati i dati quali? Delle varie colonne della, riga, della sola riga su cui è posizionato il cursore in quel momento. Allora, i metodi... Eh, dopodiché, il movimento del cursore è un po' strano. Nel senso che voi dite sei all'inizio della query, appena fatta la query, dove è posizionato questo cursore? Uno pensa, sulla prima riga del risultato? No. Il cursore è posizionato prima della prima riga, before the first. Dici, ma, eh? Cosa c'è prima della prima riga? Niente, per definizione. Quindi il cursore è posizionato su una non riga che sta prima della prima. Poi, ovviamente, se voglio leggere la prima riga, la prima operazione che dovrò fare è prendere questo cursore e spostarlo avanti in una posizione. C'è un metodo next che fa proprio questo, lo sposta avanti in una posizione. Poi dalla prima alla seconda, next, dalla seconda alla terza, next, e così via, fino a quando il cursore non arriva non solo all'ultima riga, ma alla riga dopo l'ultima. Quindi il cursore può assumere tutte le posizioni corrispondenti alle righe del risultato, più due posizioni estreme, prima della prima riga e dopo l'ultima riga. Allora, oltre a qualche effetto alcolico strano, uno dice, ma perché non l'hanno pensata così male, così storta? Non potevano dire che per default la prima posizione del cursore fosse posizionata sulla prima riga? E attenzione, noi abbiamo fatto una query SQL, non è detto che ci sia il risultato. Può darsi che il risultato della query sia fatto da zero righe. Se io avessi chiesto le parole non che iniziano con Z, ma che iniziano con Z, W, -H, risultato c'è, ma è fatto di zero righe. E allora dire che in un set di zero righe il cursore si posiziona sulla prima riga non funziona. Avrei dovuto restituire un'eccezione in questo caso, ma non è un errore del programma se la query non ti restituisce i risultati. No? Quindi hanno inventato questa posizione fittizia prima della prima riga che funziona anche se la prima riga non c'è. Tu puoi avere un result set di zero righe e il cursore ha solamente due posizioni, prima della prima riga e dopo l'ultima passa direttamente da prima della prima a dopo l'ultima, perché in mezzo non c'è niente. E tutto questo senza dare eccezioni, senza avere neanche nessuna contraddizione logica o nessun caso particolare da gestire. Per quello dicevo che è un, un iteratore un po' strano, perché il punto di partenza non è il primo elemento. Ok, quindi i metodi per spostare questo cursore, principalmente c'è il metodo next, il più importante, poi ce ne sono una serie di altri che permettono di andare avanti di uno i due a una certa riga, tornare indietro, ma concentriamoci sul metodo next, che data una posizione mi porta a quella successiva. E poi mi restituisce un valore booleano che è vero se si è posato su una riga esistente, è falso se il cursore si è spostato dopo l'ultima riga. E quindi non c'è più niente da vedere. Quindi l'idioma classico per poter navigare questo cursore è qualcosa di questo tipo. While resultset.next. Perché cosa succede? La prima volta che arrivo qua, chiamo il metodo next, allora il cursore è prima della prima riga, quindi non c'è nulla da vedere. Il ciclo while valuta la condizione prima di entrare nel corpo, ok? Quindi io valuto, chiamo il metodo next prima di entrare nel corpo, che se fosse un iteratore normale mi sarei perso il primo elemento, perché sarei già passato il secondo. Ma visto che sono partito prima del primo, non ho perso niente. Quindi la prima cosa che faccio è chiamo next, e quindi eseguo il corpo del ciclo while sul primo elemento, sulla prima riga del risultato, se c'è. Se non c'è neanche la prima riga del risultato, il next mi restituisce falso e quindi il while non viene eseguito proprio. Poi eseguo il ciclo del corpo sulla prima riga, il corpo del ciclo sulla prima riga. Quando l'ho eseguito sulla prima riga, torno su, richiamo next, che mi passerà alla seconda riga, e restituisce true. No, mi dice restituisce va avanti di una riga da, rispetto alla posizione corrente e restituisce true se il, la riga corrente nuova new current row è valida falso se non ci sono ulteriori righe quindi next va avanti c'è ancora una riga? Sì, restituisce true e quindi il while esegue il corpo proverà ancora ad andare avanti una volta in più a un certo punto next restituisce falso e quindi mi indica che il cursore è uscito dal result set e è nella riga dopo l'ultima quindi questa stranezza del movimento del cursore in realtà ci dà una semplicità notevole nella gestione del ciclo perché non devo pensare a casi particolari ho una riga sola ne ho zero, ne ho tante viene tutto catturato quindi è stato progettato bene alla fine strano a prima vista ma poi quando ci ragiono ringrazio chi l'ha pensato così e poi cosa ci faccio qua dentro? leggo i dati i dati cosa sono? i dati sono una tabella che in questo caso ha due colonne id e nome quindi io posso leggere l'id chiedendo al result set il result ha una serie di metodi get che servono a leggere la cella corrispondente alla colonna della riga su cui mi trovo. Quindi devo dirgli qual è la colonna che voglio leggere e che tipo di dato contiene. L'id è un intero e quindi ho un metodo che si chiama getInt. Scusate. Leggimi questa colonna sotto forma di intero e qual è la colonna? La colonna che si chiama id. E poi posso avere il nome una parola, come si chiama, nome appunto, chiedo al ResultSet di leggere sotto forma di stringa la colonna che si chiama nome. Il nome delle colonne è ovviamente una stringa, è un identificatore. E poi posso chiamare le variabili interne al programma come voglio. Quindi dicevamo ResultSet ha i metodi per spostare il cursore e poi i metodi per acquisire i dati. I metodi per acquisire i dati sono get qualche cosa get tipo di dato che voglio e tra parentesi il nome della colonna del result set che voglio leggere allora con questo giusto per verificare se è vero ciò che abbiamo fatto vediamo se è vero che riusciamo a stampare ad esempio anche solo scusate, anche solo il nome che abbiamo letto, l'id non ci interessa i nomi che corrispondono ai risultati di questa query. Effettivamente, abbiamo tutte le parole che iniziano da zzzà fino al famosissimo zzzzzà. Voi pensavate che zuzzurellone fosse l'ultima parola, ma questo dizionario eventualmente zuzzurellone è molto indietro, no? ci sono tante belle cose dopo. Okay? Quindi abbiamo eseguito la query, Abbiamo iterato sui risultati della query acquisendone una riga alla volta, per ogni riga abbiamo estratto i dati che ci servivano, quindi a questo punto i d potremmo anche non leggerlo, eh? tanto non l'abbiamo usato per stampare, e alla fine quando abbiamo finito di iterare ci siamo ricordati di chiudere la connessione. Okay? Queste sono le meccaniche di base. I meccanismi di base sono sempre uguali, che cosa cambierà di volta in volta? La query che dobbiamo fare, ovviamente, e il tipo di elaborazione che dovremo fare sui risultati della query. Okay? Allora, per oggi ci accontentiamo di aver conosciuto qual è l'ultima parola dell'alfabeto, domani andiamo avanti cercando di integrare meglio queste cose dentro il nostro pattern. Buon appetito!